Nome: Alex. Alessandro. Cognome: Lindi. Maestri. Professione: Giocatore di baseball. Ah. Giocatore di baseball. Da quanto tempo nel baseball? Da quando sono nato. Da quando mi ricordo, forse dai 3 anni. Dall'età di 6 anni. Ma tu batti o lanci? Io provo a battere, lancio. Qual è stato il momento più difficile della tua carriera? Più difficile due stati fa, quando ho firmato con i White Sox, poi sono stato con i Dodgers, è stato diciamo l'anno più difficile della mia carriera. E 2011, sono stato tagliato dai Chicago Cuts e da lì ho dovuto andare nelle americano. è stato un anno un po' difficile. Partita che ricordi più volentieri? Forse quando abbiamo battuto il Messico al Classic è stata una bella soddisfazione. Il classic, eh, la partita contro Porto Rico, nell'ultimo classic. La scena più divertente a cui hai assistito anche negli spogliatori? Mi ricordo sempre Kawasaki, un giapponese che ha giocato con me a Seattle. E ogni giorno se ne inventava uno, una volta era in mutante del centro cioè, dal ricevitore che dava i segnali, cose così del genere. Ok, è stata grazie a tale Mark Reed, eh, il ricevitore, eravamo in doppio A. E la sera prima era uscito eh, a bere quindi era arrivato a campo ubriachissimo e ricordo che eravamo nel bullpen e ogni lanciatore che lui doveva ricevere per appunto eh, scaldarlo prima di entrare in partita e ogni tanto doveva fermarsi per eh, togliersi la maschera e, e vomitare quindi ogni 3-4 lanci si abbassava vomitava e poi continuava a ricevere qual è il miglior allenatore che hai avuto chiaramente escluso Mazzieri il mio primo vero allenatore che ho avuto da piccolo che era un americano che stava a Sanremo che si chiamava Scottie Pierce. e eh, direi Bill Humberg. il compagno di squadra con cui hai legato di più beh diciamo che in Nazionale, oltre Ale, traiale Luca Panerati, siamo sempre stati molto legati e in America ero molto legato a Peghero. che ha giocato anche lui con me a Seattle Darren Downs eh, di settore americano con la quale ho vissuto i primi tre anni della mia esperienza americana Qual, Quanto è durato l'allenamento più lungo che hai fatto? L'allenamento più lungo che ho fatto sicuramente deve essere la tirregna non lo so, però forse anche 5-6 ore però adesso questo lo aggiungo io quest'anno ho fatto l'allenamento da mezzanotte alle 2 di mattina è stato, il più lungo è stato, il primo giorno di sprint training in Giappone, allenamento iniziato alle 9 di mattina e finito alle 6 di sera. Come gestisci la scaramanzia? Hai un comportamento abituale? Guarda, io cerco di, no, di non seguirla più di tanto, la scaramanzia, perché ti può fare impassire. Però il giocatore di baseball, dove, alla fine, è costretto a avere le sue scaramanzie cerca di limitarle, ma alla fine non ce la fa. Cerco di non essere scaramantico, ma... Se per caso una partita mi va bene, il giorno dopo cerco di usare lo stesso vestiario. Qual è la scaramanzia più strana che hai visto nella tua carriera, di un compagno di squadra? Il mio compagno di squadra... Un ragazzo con cui ho giocato ha fatto tipo 6 fuoricampi, sei partite, una roba del genere, e si è messa la stessa roba, le stesse mutande per tutta la settimana. Mm, ho visto gente tornare allo stesso ristorante e mangiare lo stesso esatto menù, mangiato il giorno prima. Il luogo più bello in cui hai vissuto? Siatto. Eh, Daytona, Florida. La città più noiosa, invece, dove hai giocato? Quando ero in doppia coesiato eravamo a Tennessee, si chiamava Jackson Tennessee, e ero un po' staccio. Forse Pioria, Illinois. Cosa pensi quando sei nel box e ci sono 40.000 persone allo stadio? Cerco di pensare a loro come prima cosa e... e cerco di divertirmi e cerco di, di immaginarmi che sono a Sanremo a giocare come giocavo da piccolo. No, se tutto va bene, me la godo, se va male... Che, di... che sto facendo fammi la faccia che hai fatto quando hai battuto il primo fuoricampo in MLB che faccia hai fatto quando hai fatto il primo K in MPB fai la faccia che hai fatto quando hai saputo che avresti avuto un figlio cosa vuoi dire a maestri? A me sì, voglio dire che beh, ovviamente è un mio caro amico da tanto tempo e lo seguo sempre e, e tifo sempre per lui e spero che abbia tanto, tanti risultati nella sua vita con, sia nello sport che con la famiglia. Liddy che gli voglio tanto bene, è uno dei, dei miei amici più cari e spero che continuerà ad avere successi sia col baseball che con la famiglia. Saluta l'altro. Ciao. Quanto